Maia, la vereconda ninfa, non si recava mai alle adunanze degli dei beati. Essa dimorava in una grotta ombrosa. E là Zeus si permetteva con lei i suoi giochi d'amore nell'impenetrabile notte, mentre era dormiva. Nessuno ne sapeva nulla, né dei né uomini. Il desiderio di Zeus era soddisfatto. Ma arrivato per la ninfa il decimo mese, le cose vennero alla luce e divenne manifesto l'accaduto. Essa partorì un figlio astutissimo, un furbo adulatore, un bandito, un rapitore di buoi, guida dei sogni e spione notturno, come sono coloro che stanno in agguato sulla strada e presso le porte. Egli doveva presto raggiungere la celebrità agli dei per le sue gesta. Nato di buon mattino, a mezzogiorno suonava già la lira e di sera rubava i buoi di Apollo in quel quarto giorno del mese in cui Maia l'aveva partorito. Buonasera a tutti, buonasera, vedo che siete numerosi, sono contentissimo di questo. E stavamo parlando, penso che molti l'abbiano indovinato, del, del messaggero degli dei di Hermes, un personaggio inquietante, avete sentito, un bandito, eh, insomma. Il messaggero degli dei, quindi oggi parleremo di tante cose, di messaggi, di realtà, di verità, di tante cose che stanno tutte legate insieme e non per niente Hermes, appunto il messaggero degli dei di cui vi parlavo, è il dio da cui prende il nome l'ermeneutica, una corrente filosofica di cui oggi abbiamo l'onore di avere qui il massimo, uno dei massimi rappresentanti mondiali e cioè il professor Battimo, il professor Gianni Battimo. Naturalmente, come si dice in genere, ma questa volta è sicuramente vero e non ha bisogno di presentazioni e quindi noi facciamo una presentazione e passo la parola al professor Preti. Buonasera a tutti. Allora, sì Hermes, Hermes, come si diceva, figlio della ninfa Maia e di Zeus, in particolare i mitici dicono che era oltre che il figlio astuto, infingardo, che stava indicando adesso Ezio, era anche il figlio più agile e più veloce di uh, Zeus. Proprio per questa ragione fu scelto come messaggero degli dèi, ovvero colui il quale portava i messaggi. E i messaggi, come tutti sanno, per essere capiti devono essere decodificati, devono essere interpretati. Per questo l'ermeneutica è la pratica filosofica della interpretazione, la pratica filosofica dell'interpretazione che permette di cogliere il significato dei messaggi. Eh, nel secolo che si è chiuso, ormai da una decina di anni, eh, ci sono state varie teorizzazioni eh, dell'ermeneutica. Una delle più importanti e delle più interessanti certamente è stata quella di Gadamer, ehm, proprio Adesso, mentre stavamo venendo parlando col professore, il professore ricordava, il professor Vattimo ricordava che la sua traduzione del, di Verità e Metodo, uh, la principale opera di Gadamer, è stata la prima traduzione mondiale dal tedesco in un'altra lingua. Um, il professore ha avuto modo di tradurre quell'opera perché il professore è andato alla fonte di quel tipo di teorizzazione ermeneutica in quanto il professore ha studiato con Gadamer. anzi, mh, Se eh, vi capita, se qualcuno di voi volesse andare a cercare un po' di notizie, come ho fatto io per questa sera, un po' di notizie biografiche sul professore su internet, in alcuni siti si trova addirittura scritto che il professore è stato allievo di Gadamer. Uh, in un certo senso è stato anche allievo di Gadamer, però... Ora poi il professore mi correggerà eventualmente, lui è stato soprattutto allievo di Parison a Torino, dove si è laureato e dove ha insegnato per eh, quasi 45 anni, se non sbaglio, prima estetica e poi filosofia teoretica, è stato preside della facoltà di lettere e filosofia di Torino, e, oltre a questo è stato invitato, ha tenuto corsi in università di tutta Europa e università americane, alcuni di quali corsi molto prestigiosi e tra l'altro ehm, i testi di alcune lezioni di questi corsi sono proprio ehm, contenuti nel nell'ultimo libro che il professore ha pubblicato e che poi vi indicherò. Um, oltre a questo il professore naturalmente ha avuto una a parte della carriera accademica è un collaboratore è stato un collaboratore di molti giornali italiani e stranieri cito solo e semplicemente la stampa, il giornale di Torino la città di, del professore cito il Paese cito il Manifesto l'Unità, attualmente se non sbaglio dovrebbe essere un collaboratore del Fatto Quotidiano se non, se non sbaglio quindi è un, ecco, è, un, eh, diciamo è un blogger del fatto quotidiano, si dovrebbe dire così se non sbaglio. Eh, e eh, insieme a questo il professore attualmente è un deputato al Parlamento europeo, lo è dal 2009, il secondo mandato lo è già stato dal 99 al 2004. Eh, dicevo prima, eh, in il professore ha Pubblicato Al di là delle traduzioni, al di là della traduzione che eh, citavo prima, ha pubblicato un numero molto numeroso di libri. Io voglio qui ricordarne solo tre, i titoli di solo tre, perché è una scelta personalissima, eh, perché sono tre libri che per me sono stati molto importanti, sono stati molto importanti per la mia formazione. Io immer immeritatamente insegno filosofia in un liceo qui di Conversano e, eh, dicevo, sono stati molto importanti da questo punto di vista. Il primo che voglio ricordare è il eh, soggetto e la maschera del 1974, che è un'opera che in una qualche maniera mi ha insegnato a leggere Nietzsche. E, ehm, oltre a quello c'è da ricordare purtroppo so che, eh, da ricordare il pensiero debole del 1983, quella raccolta di saggi che il professore ha, cu ha curato con eh, Pieraldo Rovatti e poi eh, un libro del 1994. Eh, oltre l'interpretazione che in qualche maniera è quel libro che ha eh, fornito eh, tramite l'identificazione tra ermeneutica e, nich e nichilismo ha mh, individuato il nucleo del pensiero debole eh, a questi tre libri stasera forse ce n'è da aggiungere un quarto un libro io ritengo veramente molto importante, è uscito che è in libreria da qualche mese ed è questo della realtà fini della filosofia, pubblicato da eh, Garzanti, libro molto importante perché in questo libro il professore eh, questo libro ha ricevuto numerose eh, recensioni, eh, ha suscitato un dibattito molto ampio, anche molto acceso, e si è inserito in un dibattito acceso. Uh, un dibattito intorno al realismo, al realismo filosofico, dibattito che in qualche maniera è il dibattito che da un anno a questa parte agita, eh, diciamo, le acque della nostra filosofia. Della nostra filosofia. Uh, in questo libro in particolare il professore ha utilizzato l'ermeneutica, questa ermeneutica di cui ci parlerà il professore tra un po', ora, mi taccio immediatamente, lascio la parola al professore perché voi siete qui per ascoltare lui, non certo me. Eh, dicevo, ha utilizzato l'ermeneutica come strumento conoscitivo, come strumento conoscitivo della realtà, eh? della realtà. Al fine di giungere a che cosa? Ad una visione non conformistica della realtà. No? Questo termine sembra un termine scontato semplice. In realtà con, attraverso lo strumento ermeneutico il professore giunge ad una visione non eh, conformistica della realtà, visione non conformistica della realtà e eh, visione della complessità di questa, realtà, di questa realtà e di quelli che proprio Rovatti in una recensione uscita circa un mese fa su Repubblica chiama i dispositivi oggettivanti, ovvero quei fatti Quei fatti che limitano la capacità del soggetto, ovvero di noi tutti, di operare in questa realtà. Io mi voglio fermare qui perché vorrei che fosse proprio il professore a parlarci di queste tematiche. Lascio quindi al professore la parola e lo ringrazio naturalmente per essere presente qui questa sera. Grazie, grazie, grazie. Ma certo, eh, in realtà <ride> non è facile uno dei libri l'ultimo libro prima di questo che abbiamo citato adesso eh, che io ho pubblicato e alcuni dei pezzi che stavano lì sono ripresi qua perché quel libro è andato subito fuori, fuori circolazione perché non per colpa mia la casa editrice ha avuto dei problemi economici ha chiuso la baracca e quindi in realtà e allora era intitolato Addio alla verità sentivo poco prima eh, dibattito che, che ci ha preceduti in cui beh, venivano fuori uno dei, dei, dei dibattenti credo romano che io ho conosciuto qui, eh, dice sì però guarda che la realtà c'è sì c'è ma io gli ho risposto c'è la realtà della lotta di classe, non certo il dato adesso è una risposta un po' troppo radicale se volete, un po' estremistica anche perché sto Romano mi è stato descritto come un adepto di vendola quindi non dovrebbe, eh, non dovrebbe risentirsi, ma non importa, voglio dire l'ho conosciuto, solo ho sentito oggi, mi sembra una persona attendibile. Eh, è vero che eh, figuriamoci se io nego che siete lì seduti e io sono seduto qui, che c'è un po' di venticello, che ci sono le luci, solo che il a cominciare da Kant, cominciamo così. Il mio, il mio parroco quando predicava la domenica. Dice, quello sciagurato di Kant, poverino. Kant aveva scritto tutte le sue critiche per difendere praticamente la religione contro la scienza che lo minacciava. <ride> Eppure, insomma, a cominciare da Kant, il discorso sulla presa dell'intelletto sul mondo non è più così immediato come alcuni realisti ancora oggi credono. Eh, cioè una, famosa sentenza che io ho continuato a non capire mai e continuo a capirla poco, ma è molto semplice apparentemente. Il, la definizione, il principio di Tarski, di cui leggete un pezzo nel mio nel libro, quelli di voi che lo, abbiano, lo vogliono leggere, che dice piove, tra virgolette, sì, se e solo se piove senza virgolette. Io, intanto, siccome ho sempre normalmente salto le virgolette allora dico, beh, se uno dice un grande logico polacco che dice che piove se e solo se piove è una roba che farà brividire dalla sua banalità ma mettiamo pure che ci siano nell'una frase le virgolette e nell'altra no in quel caso il problema è sempre e com'è che le virgolette scompaiono cioè il secondo piove è un enunciato o è un fatto? cioè non è un fatto, cioè, Ma scusa, me lo dici tu però, perché di per sé la pioggia piove, <ride> tas Th regen regnet, ti velt veltet, come diceva, <ride> bisogna che, você, che lo si enunci. Nel, persino in Aristotele un termine isolato non è né vero né falso. Voi potete dire ipogrifo, ma ipogrifo dice c'è un ipogrifo lì, a ah, momento, calma, questo diventa un problema. Se c'è o non c'è, oppure l'ippogrifo esiste, l'ippogrifo non esiste. Se voi dite per esempio che l'ippogrifo è un cavallo con le ali, da solo una definizione di vocabolario. L'ippogrifo significa un cavallo con le ali, ma non sapete se c'è o non c'è. Soltanto in un giudizio che comprende la, la voce del verbo essere potete dire una verità o un errore. E allora il, il problema vero è che anche il secondo piove è una proposizione che qualcuno dice. Cosa c'ha da fare tutto questo con l'ermeneutica? Ce l'ha perché ogni prensione sulla realtà passa attraverso delle strutture sintattiche che sono, volete dire, gli a priori kantiani. Sì, sono le leggi del lingua, della lingua che parliamo, sono i, le formule del, del vocabolario e della, della grammatica e della sintassi della lingua che parliamo. Non possiamo guardare il mondo e raccontarcelo senza usare questi che, perché sono partito da Kant perché appunto Kant è il fondatore dell'ermeneutica molto remotamente se vogliamo però così, nel senso che non si può dire che guardo il mondo com'è ma lo guardo attraverso degli occhiali che poi per Kant siccome erano uguali in tutti e lì c'era un, un piccolo trucco perché come fa Kant a dire che gli a priori sono uguali in tutti se questo è un giudizio che comprende già l'uso delle, delle categorie scientifiche è, insomma è, una, è un paralogismo cioè oggettivare gli a priori descriverli come strutture universali è come dire che sono dei triangoli ma i triangoli le costruisce la geometria con, usando tempo, spazio, categorie eccetera cioè, comunque questo eh, lasciamolo perdere perché, se no diamo ancora delle ragioni ai realisti di salutare Kant eh, di salutandarsene. Dunque, la prensione sul mondo è sempre una prensione come, come, resa possibile ma anche condizionata dalle nostre aspettative, lingua che parliamo, pregiudizi che portiamo con noi e questo è la verità. Cioè la verità non è certo mai il dato di fatto nudo e crudo, anche perché... Eh, Indicare un dato di fatto piuttosto che un altro, dice, ci sono, tanti, ci sono ancora tanti ricchi al mondo, indicherebbe uno, un esponente della destra, dice, vabbè, dice, il mondo è ricchissimo, dice scusa, ma guarda dall'altra parte. Ah, dice già, è vero. E il, la, il solo orientamento, il dito che indica, è già un atto linguistico form, diciamo, condizionato da una, da una scelta che non, non sempre è consapevole nel senso che dice adesso scelgo di però fondamentalmente così è un po' quello che chiama, Marx chiamava l'ideologia eh. se voi discutete con un ricco signore sul fatto che la proprietà è un furto oppure un diritto naturale ve ne accorgete subito eh, quello che non ha una lira dirà ma certo che la proprietà è un problema come è cominciata? E quello che ha invece molti soldi in banca eh, dice no, guardate, scusate, è ovvio che la proprietà è un diritto naturale, eccetera allora quando io parlo di ermeneutica quando Gadamer parla di ermeneutica Gadamer poi non era neanche un gran, un gran rivoluzionario eh? Gadamer, quando sono andato in Germania a studiare con lui la prima volta ho detto che giornale devo leggere in tedesco? Dice, "Ma la neue Zürcher Zeitung che è la gazzetta come il Wall Street Journal della Svizzera cioè proprio altro che il Wall Street Journal è già una cosa molto più progressista, quindi dire non era però se si dice che la nostra esperienza è fondamentalmente un'esperienza interpre un di interpretazione si dice già una cosa rivoluzionaria perché è ovvio perché è cominciato a domandare quando vi si dice le cose stanno così l'ermeneuta conseguente dice scusa chi lo dice che piova il secondo piove sia fuori dalla virgolette chi lo dice? Dice no, non è una cosa che si dice eh. ma ragazzi eh, siamo quasi a livello della, del tipo che ti, ti frusta cioè <ride> è così e c'è tutto, è tutto un, un corollario intorno a questo per esempio affermare una delle frasi che io dico sempre per scandalizzare i miei, inter, i miei interlocutori è chi parla della realtà oggettiva è un amico dei capitalisti diciamo ma possibile e eh. perché no scusate la realtà oggettiva è quella che è indiscutibile indiscutibili sono tutte le cose che vi dicono i giornali mainstream eh, le certe cose nei giornali non le leggete e leggete soprattutto le altre e le altre sono quelle che giovano ha e la realtà oggettiva non sarà anche quella dei tecnici visto che dobbiamo parlare Questo questa generale cosa ha anche da fare con la democrazia ho visto che c'era scritto Bivio la democrazia al Bivio beh ragazzi la democrazia ormai al Bivio è passata da tempo in Italia se siamo nelle mani dei tecnici non c'è più Bivio che tenga siamo già ben oltre al di là, al di qua e le prossime elezioni di cui parlava scusate se degenero in politica scendo in politica ma anche un altro grande cavaliere era sceso in politica eh, Andiamo, dice ci saranno le elezioni io comincio a pensare, primo comincio a dubitare che ci siano secondo, comincio a sperare che non ci siano perché risparmieremo un sacco di soldi se i due grandi raggruppamenti promettono che faranno esattamente quello che c'è scritto nell'agenda di Monti beh, insomma, per favore evitiamo tutti quelli che il fascismo chiamava i ludi cartacei soldi, cabine elettorali eh, comitati eh. Solo che purtroppo, per così dire, sono, le elezioni sono scritte nella Costituzione e sarebbe un colpo grave se il nostro Presidente così saggio e per bene violasse la Costituzione. Diciamo, diciamo una cosa, anche su questo punto, <ride> mettiamola così. In ogni caso, questa è la situazione. Eh, e perché è giusto rendersi con la verità? Ma Perché la verità è esattamente quella che giustifica i tecnici i tecnici non sono dei politici, cioè non sono gente di parte sono gente che fa esattamente quello che la realtà chiede cioè, ah, la realtà è quale realtà? appunto quella che voi avete definito come tale attraverso degli schemi delle cose che, che non sono indipendenti dalla vostra ideologia ma perché parliamo di la verità? potremmo parlare di una verità la verità di Monti in questo caso Bene. possiamo pure parlare di una verità di Monti ma, ma la verità di Monti se si riconoscesse una verità che è una verità io infatti sto dicendo la verità la mia verità ma Monti si rifiuta i tecnici non accetteranno mai di dire una verità dicono la verità se no che gusto c'è a fare i tecnici scusate è ovvio che no, lo capisco che quello che scandalizza è dire dobbiamo fare a meno della verità io non voglio fare a meno della verità sono convinto però che la verità si costruisce in un dialogo sociale di approvazione e disapprovazione, persino la verità scientifica. Io adesso attacco subito il mio collega di sinistra, che però secondo me è di destra, se uno scende no? e cioè l'esperimento scientifico che deve essere ripetibile, è giusto, deve essere formulato secondo leggi matematiche condivise condivise vuol dire che chiunque lo ripete deve avere lo stesso risultato però se qualcuno ha un risultato diverso non vale più cioè per dire la proposizione scientifica è un argomento ad homines, ad altri scienziati che devono ripetere lo lo, lo, lo, ma persino Popper direbbe questo eh, non, sono, non è un'invenzione solo che radicalizzo un po' cioè non è che quando una proposizione scientifica è enunciata e non è smentita, come direbbe Popper. Eh, una volta il Parlamento europeo, un tale ha citato Popper in un discorso e uno dei traduttori ha tradotto Harry Potter, <ride> una roba, <ride> è successo di tutto. Dice: diciamo, Ma che cavolo c'entra Harry Potter? Comunque, questo Popper era l'inventore del falsificazionismo: e cioè, quando voi dite una verità scientifica, non state dicendo come stanno le cose. Eh, avete falsificato una serie di altre proposizioni e sapete come non stanno, ma su come stiano in sé per sé, nessuna induzione, del resto l'induzione, tutti gli uomini sono mortali, Socrate, uomo, sì, ma tutti gli uomini sono mortali, se tu sei vivo, come fai a dire che sono tutti mortali? Non lo sai, allora puoi soltanto dire che siccome hai visto morire eh, la tua portinaia o il tuo tranviere o tua nonna ieri, gli uomini non sono immortali. Non sai in sé per sé cosa voglia dire, non so come metterlo, ma mi sembra tanto ovvio. Quindi che anche l'esperimento scientifico è una forma di persuasione generalmente accettata, eh, nel senso che non c'è ancora nessuno che ha dimostrato che l'acqua non bolle a 100 gradi. Ma questa persuasione, se ben capisco, in qualche maniera derivando da un confronto può avere anche alla base o deve avere anche alla base una sorta di conflitto. E, e se tutto questo porta ad una qualche definizione di verità sotto forma di conflitto, non si corre il rischio di arrivare insomma in qualche maniera alla logica del più forte? Beh, appunto, ma la logica del più forte è giusto quella del realismo. Beh, cioè voglio dire. Se uno sa che sta facendo, che quando enuncia un principio, una conclusione, una, pro, pronuncia un enunciato, eh, è, una, è una proposta agli altri. E questo direi che il pensiero debole si chiama debole anche per questo, che non, non, non sa come stanno le cose davvero definitivamente per sempre qui, solo qui, le donne non potranno mai fare i preti, né ora né mai ma non parlava escate dal Papa che ha detto questo, però insomma è difficile considerarlo una proposizione così a capocchi. E io invece sono convinto che era una... no, adesso a parte questa proposizione, per dire che è una verità che si concepisce come la proposta che gli altri possono approvare o non approvare e diventa verità quanto più diventa confermata, nel senso, dagli altri, ma non perché verificano positivamente che le cose stanno così, perché eh, falsificano sempre più proposizioni che non funzionano. Eh, e non, non credo che sia così scandaloso. In questo senso però la verità non è qualcosa che è scoperto, scoperta la quale noi ci mettiamo d'accordo, ma quando ci mettiamo d'accordo diciamo di aver trovato la verità. Molto semplice, ma non c'è nessun nessun dato oggettivo ti dimostro che il, go il governo deve andare così ma quando mai? Eh, tu chi sei? ci sono un esponente del partito di XY va bene allora guarda mettiti d'accordo con altri e vediamo se devono andare così se no tra l'altro la democrazia di cui parliamo non solo sta morendo per ragioni bancarie diciamo così via Goldman Sachs e compagni ma morirebbe il giorno che scoprissimo la verità assoluta dovremmo affidarci appunto solo ai tecnici Fortunatamente non c'è la verità assoluta nelle cose umane, dice, ma però nelle cose scientifiche sì, beh, fino a un certo punto, nel senso che appunto sono, dice, ma tu prendi pure un aereo e quindi ti fidi delle, del fatto che stanno su, per esempio, sì, d'accordo, nel senso che in genere non cadono, però se comincessero a cadere tutti i giorni io starei più attento, quindi è tutto un discorso di, pragmatico di comunità, di presupposti, di metodi di paradigmi, come dice Thomas Kuhn, un grande storico della scienza e a me non sembra così scandaloso eh, e allora dice, ma quando, quando tu dici qualcosa credi di dire la verità, beh so che date le condizioni in cui sono, date le cose che ho letto date le cose che mi sono state comunicate eccetera, questo mi sembra vero se avete degli argomenti contro, ditemelo e se non ne avete ancora, amen, non sono ancora falsificati, ma badate che tutto ciò che chiamiamo realtà è solo tutto il sistema di cose che non sono state messe in dubbio da nessuno. Nessuno dubita che quando piove, piove. Però se poi uno dice dobbiamo formulare tutti i nostri principi generali, valori, eccetera, sulla base del fatto che deve esserci un fatto da verificare, su cui, come fate a dire che non bisogna uccidere? Eh, non bisogna uccidere. Dove, da dove risulterebbe? C'è cioè, è scritto nella natura umana. Ah, ah cari, momento, calma. Cos'è la natura umana? C'è cioè, sempre stato così. Ma nemmeno per sogno. Veniamo da una tradizione di assassini, di cannibalismo, di ogni genere di porcate e mi raccontate che è la natura umana. Abbiamo semmai imparato da qualcuno che bisogna amare il prossimo come se stesso. Ma questo non è mica scritto nella natura. Non c'è un'essenza, non è un fatto, è un valore che dipende da una lunga tradizione culturale, da quello che abbiamo letto nel Vangelo, nei, nei testi sacri che ci hanno insegnato e che ci sembra ragionevole da accettare. Basta. E non so come dirla. Ma posso, perché poi devo sì, difendere sì, la categoria, no? sono un bieco insegnante <ride> dieco, di matematica dieco. e fisica, quindi devo difendere diciamo, la pagnotta. Cioè la mia. Pure, perché... no, voglio dire, eh, la scienza oramai è da tempo che ha abbandonato l'idea della verità, della verità assoluta non ne parliamo, oramai si parla di ermeneutica nella scienza, C gli scienziati del novecento sono una classe depressa, perché hanno abbandonato l'idea della verità, addirittura molti di loro eh, parlano a livello di oggetti teorici che sono solo dei simboli, e io sono d'accordo con quella corrente, viene da Cassirer, grande filosofo, quindi praticamente oramai la verità assoluta l'hanno abbandonata tutti. Invece, se si ascolta i filosofi, in genere reputano che gli scienziati siano tutti realisti, attaccati all'oggettività, convinti che tutto ciò che scoprono abbia una natura essenziale, che sia la vera essenza delle cose, che credano davvero, per esempio, che si debba parlare degli elettroni, come si parla delle porte, dei tavoli o di altro. Invece non è così. Lo stesso Kuhn, ma voglio dire non solo i filosofi, gli scienziati, con la meccanica quantistica, il soggetto è entrato prepotentemente nella scienza e eh? non è possibile più distinguere l'oggetto da soggetto, quindi in sostanza più ermeneutica di così. C'è cioè, sì, l'impressione io... che i filosofi hanno trovato dei grandi alleati, le geometrie non euclidee, tutte e le geometrie so. sono valide, addirittura sono comode, sono... e quindi c'è il convenzionalismo, ci mettiamo d'accordo per sostenere certe verità, queste cose le dice la scienza. Su questo, sì, purtroppo non tutta la scienza, nel senso che capita, capita di incontrare degli scienziati che vogliono dimostrarmi che Dio non esiste ora, io non so se si può dimostrare che Dio esiste, ma certamente non si può dimostrare che una cosa non esiste e siccome in tutti i discorsi di valori eccetera, sempre c'è quest'idea che è un dato scientifico Dai, andate, ma altrimenti chiedete a Monti, voglio dire chiedete ai tecnici che ci governano se sono così relativisti no, beh, sono sono gente che crede di fare esattamente quello che è scritto nelle, nella natura dell'economia, va bene. Marx, Una delle grandi tesi di Marx era che l'economia politica non è una scienza naturale. Che vuol dire che è una scienza storica, che ci sono di quelli che la descrivono in un certo modo. Invece questi qui credono che siano scienze naturali. Lo so che non ci credono completamente, ma siccome sono pagati dalla Goldman Sachs, trovano comodo crederci. Adesso non voglio accusare nessuno. Però gli economisti non direbbero mai qui che è una scienza assoluta l'economia, però si comportano così. Ma perché? Perché l'ideologia scientista è un'ideologia conservatrice. Cioè quello che è indiscutibile è ciò che sta bene alla classe dominante. Io questo, di questo non dubiterò mai più ormai, che, quando mai. Perché eh, c'è una realtà oggettiva. Io ho scritto anche un piccolo saggio intitolato che c'è anche lì, «Pensiero debole, pensiero dei deboli». Perché chi è che si scandalizza quelli che dicono che non c'è la verità oggettiva? Ma quelli che gli oggetti li hanno ben sotto mano, dice come non c'è la verità oggettiva? Signora mia non c'è più religione, come dicono le signore religiose. Ma quelli che nascono stragobbi, malmessi, un signore francese che anni fa ha fatto una causa allo Stato francese perché aveva impedito a sua madre di abortirlo quando era un eh, feto era di un'infelicità assoluta questo. e questo qui credete mai che crederà che c'è una realtà oggettiva ci sono delle leggi ma no, vi schiaffeggia se ha, un cuore, se ha, se ha le mani o no, vi sputa in un occhio e, e questo è un discorso che si, è facilmente comprensibile chi è che può accettare l'idea che non c'è una verità assoluta ma che ci sono interpretazioni in lotta eventualmente anche che possono negoziare un accordo e sono quelli che non hanno posizioni da difendere. E guardatevi intorno, tutte le autorità assolute sono per la metafisica oggettiva. Dice, eh no, eh, qui c'è la legge di natura, i paletti, eh, i valori non, non discutibili, la vita. Oltretutto, appunto, la vita è, tal è talmente un valore oggettivo che se uno sta lì mezzo morto, in stato vegetativo riesce solo a far così con la faccia per dire per favore fatemi andare via no, deve stare lì perché la vita deve essere difesa a tutti i costi Beh ragazzi, e questo capite, quando io faccio questi discorsi sulla realtà e la verità sono ispirato soprattutto da queste cose qua, non è che mi interessi davvero dimostrare che se piove non è vero che piove, cosa volete che me ne importi, quasi, quasi come le telefonate di Napolitano c'era una bellissima vignetta sul, sul fatto di cui io non sono collaboratore dove si vedeva le telefonate segrete di Napolitano eh, Napolitano che alza il telefono dal, pronto, qui il Quirinale, casa Berlusconi si sì", dice che gli faceva le pernacchi cioè, a nessuno ne fregherà mai niente di sapere cosa diceva Napolitano con Mancino al telefono il problema è perché mai non si possa sapere, insomma è tutto un altro discorso, io davvero il giorno che mi dicono qui ci sono discorsi di via li butto, prometto che non li leggo nemmeno, così almeno il Presidente è contento, però <ride> la questione è un'altra, e così non so più perché sono venuto al, al disco di telefono, ah, no, non mi interessa niente di sapere una quantità di cose, mi interessa sapere chi lo dice e perché. E allora se qualcuno mi viene sempre a dire che c'è la natura, ci sono le leggi naturali, i paletti, eh calma, io sono convinto che c'è una bellissima frase di, di Rorti, un mio amico fino americano che è morto qualche tempo fa, poverino, diceva prendetevi cura della libertà, la verità si difenderà da sé. E invece normalmente, o oh, come diceva il grande Gustavo Bontadini, filosofo cattolico dell'Università Cattolica di Milano. La Chiesa quando è minoranza parla di libertà e quando è maggioranza parla di verità. Anche su questo eh, ci sarebbe da meditare. Ma io sono un buon cristiano, credo, certo il Papa non è d'accordo. Allora, elimineremo la parola fatto, il fatto quotidiano, no, l'interpretazione quotidiana. O magari le coppie di fatto, le coppie di interpretazione. Il fatto è fatto da qualcuno. Perché il fatto, anzi va benissimo, la prima proposizione di Wittgenstein nel Tractatus è was der fall ist". Il mondo è ciò di cui è il caso. E parla sempre di Tazache. Ma tazache sono le, le cose di fatto, cioè che sono fatte, non certo la natura, l'Eterno, eccetera. Va bene, e eh, adesso il discorso si fa davvero infuocato e quindi chiameremmo i ragazzi a porre le loro domande. Abbiamo un gruppo di ragazzi che hanno, hanno letto qualcosa su, sull'ermeneutica e sul professor Vattimo e che hanno delle domande da fare. Il professor Ottani ha curato questa cosa perché ha un po' raccolto queste domande perché erano davvero tante se volete vi dico, ci siamo tutti visti a casa mia che è diventato un circolo pericoloso ermeneutico, oramai segnalato su, sulle, sulle guide allora. e quindi hanno tutti avuto molto da dire su queste cose spero che venga fuori quello spirito battagliero che si è manifestato sì forza Beh, ma se io non tralascerei nulla eh. Sì, buonasera, eh, io difendo la scienza insieme al professore. Allora. Vabbè, comunque la mia domanda è questa. Se è vero che non esiste una realtà oggettiva e che il metodo con cui conosciamo funziona poiché scopriamo cose che in realtà abbiamo inventato noi stessi ma, non lo, ma lo abbiamo dimenticato, cosa possiamo dire della scienza? Come dobbiamo comportarci davanti all'osservazione del bosone di Higgs avvenuta ben 48 anni dopo la scoperta puramente teorico-matematica dello stesso? Personalmente esperienze come queste mi portano non solo a considerare valida la scienza ma a credere in una realtà oggettiva da capire. Lei comincia però col dire: Se è vero che non c'è la verità oggettiva, io no, non ci sto. Contraddizione di fondo. No, nel senso che negare l'oggettività del dato la, significa negarne l'assolutezza. Eh, io non nego affatto anche il, il bosone di X, però, eh, di X, scusate, X sembra. No, non non c'è nessuna affermazione di non esistenza del, degli oggetti, nel mio, nella mia tesi. C'è un'affermazione del fatto che tutti gli oggetti si danno dentro un'esperienza, un'esperienza socio-culturale mediata da degli strumenti, compresi i fisici che scoprono il bosone di X, nel senso che non, non è tanto... Nessun, oltretutto sto bosone di X dice guarda te lo faccio vedere. Ma eh, vediamo. Beh, <ride> no, visto, eh. no, per dire che devo prima iscrivermi a un corso di fisica, imparare quel linguaggio lì, è come dire... Ti, ti dimostro che padre Pio aveva le stigmate. Sì, devi farti frate, devi diventare francescano, devi fare... Un... Benissimo, poi io... Però non invece, è puramente mh, empirica. No, senza, non è la stessa è che cosa. Devo avere per Adesso portare. scusate l'esempio. ma eh, L'esempio veniva questa cosa di farsi frate, veniva dal fatto che anche Kuhn diceva che entrare dentro, diciamo, diventare capace di capire la realtà del bosone di Higgs è come entrare in un ordine religioso cioè devi imparare, fare gli esercizi eh, e poi piano piano scopri anche quello nessuno di noi sa una mazza del posone di X o almeno no, il professore qui accanto ma altri credo che siete in pochi e per il resto questo potrebbe essere uno stimolo ad approfondire no, la per, conoscenza per dire generale. che non mi sento in, imbarazzato su quello sebbene certo diciamo, il nostro linguaggio non è noi non, non vediamo soltanto quello di cui abbiamo i nomi. Però certo se non abbiamo almeno quale. c'era la, la famosa storia dell'Ornitorinco, Eco, ha lavorato tanto su questo per dare, di, dire che avevo torto, perché lui ha fatto un errore nella vita. Eh, una volta ci ha permesso di, di pubblicare nel pensiero debolo un suo saggio sui Isidoro di Siviglia, eccetera. E, e, e questo naturalmente gli, gli pesa perché è tutto. Adesso non vuole dispensiere debole io, ma è piuttosto la morte. Sì, però tutto sommato, quando dice che il limite dell'interpretazione è che non ci si può pulire l'orecchio con un cocciavite, e lo dice per quei poveri scemi che si vogliono pulire un orecchio con il cocciavite, nessuno di noi ha mai pensato. Cioè, c'è qualcosa, si vede benissimo qual è l'interpretazione falsa. ma paradossalmente, giusto contro eco, bisogna dire che l'interpretazione falsa è quella che si crede vera cioè che non sa di essere un'interpretazione quindi parla a nome di tutti crede di essere Dio, eccetera, eccetera allora eh, c'è qualcosa fuori di noi io non ho mai pensato che c'è qualcosa, però fuori di noi ci sono anche tutti gli altri Prima, invece noi pensiamo sempre che gli altri sono un appendice invece ci sono i bosoni ma diciamo ci sono anche gli altri esseri umani ma io comincerei a rovesciare tutta la baracca nel senso che il mondo senza esseri umani io non l'ho mai visto non so, cosa dice il mondo prima della eh, e, e, e quando me lo racconti me lo racconti già con degli schemi con dei reperti con dei pezzi archeologici scavati da sotto nell'artico voglio dire non sono, un, sì, capisco quello che lei dice ma non non saprei perché io debbo cambiare idea. Ecco. Passiamo alla prossima domanda. Ci sono tanti Prego, prego. C'è un signore che non è uno studente. Ah, non so. È un, un obviatore ah, no. indipendente. <ride> sì, Va bene. Ehm, chiedo, ehm, c'è anche un timore della realtà, c'è paura della realtà. Um, faccio riferimento a quello che ha detto ieri il Ministro Clini, è venuto qua e ha raccontato quello che è successo a Taranto, lui ha raccontato che un um, padre gli ha mostrato le foto dei suoi figli che erano morti. Per male, scusi, no, con... Parli più, no? Sì. Io Io di, uh, di nuovo... ha parlato, Antonio il, il ha parlato il Ministro Clini del. Um, di un padre che gli ha mostrato delle foto dei bambini che erano morti a causa dell'ILVA secondo il padre eh, ma lui è rimasto sconcertato, è annegato è detto, questo non c'entra l'ILVA c'erano altre le cause della, della morte di questi bambini no? eh, allora mi chiedo, c'è anche un timore del dolore legato alla realtà e allora si prendono le distanze dalla realtà e quanto questo timore questa difficoltà a prendere diciamo, coscienza delle realtà impedisca di, di andare avanti Sì, ho capito no, io sono diciamo così i miei nemici filosofici sono quelli che pensano che la filosofia debba aiutare a descrivere la realtà io penso che debba solo aiutare a modificarla eh, in questo senso forse ho paura del dato mm, capisce cosa voglio dire eh, cioè non, non credo che siamo al mondo per prendere atto di come le cose stanno. Prendiamo atto di come le cose stanno perché vogliamo modificarle. Nessuno si occupa del, dell'ILVA per descrivere l'ILVA. Se ne occupa perché vede che intorno all'ILVA ci sono più morti che più lontano. E allora forse si comincia a domandare se quello c'entra. E sono convinto che in, su questo tema certamente c'è una verità e ci sono degli errori. Ma la verità è quella che si stabilisce attraverso degli strumenti di, di conoscenza collettiva, la scienza se vogliamo, no? Io non sono affatto... Eh, voglio dire, tra l'altro, anche la questione ILVA dà ragione abbastanza all'idea che è un affare di interpretazione, perché per tanti anni nessuno se ne occupato. E come mai non se ne occupavano? Se avevano per caso il pregiudizio che non funzionasse. Beh, alcuni però avevano anche delle mazzette prese distribuite eccetera eccetera, cioè, voglio dire di nuovo, certamente lì ci sono dei fatti che si possono accertare con gli strumenti, c'è abbastanza luce per sapere che i, gli ipogrifi non ci sono, non esistono ipogrifi, finora e quindi c'è abbastanza luce per sapere se l'ILVA fa male o fa bene o non lo fa eh, però tutto questo non è indipendente da, uno, da un quadro generale interpretativo che appunto ci ci fa diffidare di chi parla a nome del padrone o di chi parla a nome dei dei, dei, cancero, dei, cancer, dei cancerosi, eccetera, eccetera. Non so, non, non mi sa... Sì, eh, certamente che, che la realtà sia qualcosa contro cui si sbatte è vero. Io non sono convinto che bisogni ingegnarsi, ma bisogna martellarla. E per martellarla bisogna avere in mente un progetto che non rispecchia le cose come stanno rispecchia valori, culture preferenze, affetti che non sono niente di io racconto sempre questa cosa no, faccio questo esempio se un signore, per esempio se Odifrendi che è stato anche qui vuole dire eh, positivisticamente a una signorina che l'ama può al massimo dire come c'è in un'opera credo del, del primo novecento, forse già in Verdi vieni, ascolto del mio cuore il frequente palpitare perché se dice ti amo Cosa vuol dire ti amo? L'amore? dice ma l'amore No, però se, se l'unico modo che in cui posso dirtelo fisicalisticamente è quando ti vedo il mio cuore accelera. Voglio dire, non sono convinto che noi siamo al mondo per prendere atto di come stanno le cose fisicamente. Siamo, vogliamo essere al mondo perché siamo interessati. A... L'interprete è uno interessato, non è mai uno che sta lì e guarda e se, no, se non ci fosse un interesse nei confronti del mondo non guarderemmo neanche perché mai io dovrei aprire gli occhi se non perché a un certo punto mi prude un occhio sento un profumo di qualche cosa che mi piace starei lì immobile questa è la filosofia dei realisti amici miei allora ci sono domande ce ne sono tante che io sappia eh no, che ce n'erano ne eh, <ride> il discorso è stato così esauriente ed esaustivo che le domande si sono spente. Minaccioso. Minaccioso, non so. <ride> Minaccioso. Volete mica Ma dire che non ho ragione? Allora, ah, ci sono, ci sono. Prego, prego. Eh, sì, stavo riflettendo mentre lei si è dichiarato buon cristiano, nonostante il parere contrario del Papa, sicuramente. Quando, diciamo, un duemila anni fa un tizio disse io sono la via, la verità e la vita, fu abbastanza convincente a quanto pare. Eh, io sono la verità, lei come lo interpreterebbe? Intanto le mie, i miei studi biblici, pochi, ma in realtà dicono che la traduzione era io sono la vera via che conduce alla verità, alla vita. Non sono tanto, se, ma comunque non mi importa. Se Gesù Cristo dice che io sono la verità mi va benissimo. Uh, nel senso che mi è simpatico, ma volete mica identificare la Gesù Cristo, che è la verità, con l'enciclopedia Treccani, con tutti i manuali di geometria, con quello in cui lo identificherebbe il Tarski? Cosa c'entra? Questo appunto di nuovo. La verità è quella che vi fa liberi, ma quello che vi fa liberi non è certo il conoscere che 2 più 2 fa 4. Avete bisogno di sapere che 2 più 2 fa 4 per non farvi fregare da quello che vi fa credere che fa 5, ma è tutto lì. Il problema non è sapere come stanno le cose, figuriamo poi dice, contempleremo in paradiso, contempleremo la verità per l'eternità, tutti i manuali di scienze positive, fisica quantistica, lì poi la fisica quantistica potrebbe ancora starci perché c'entra nei soggetti, potrebbe essere un gioco della Trinità questa fare qui, ma comunque questo... E, e, e questo io sono convinto, non, non, non mi sento poco cristiano quando dico che la verità oggettiva è soltanto una ideologia enforced, pre pre fatta valere da chi ha la forza di farla valere. È tutto lì, punto. E il mio maestro principale, che si chiama Heidegger, insieme a quell'altro che si chiama Nietzsche, due personaggi tutto sospetti, uno che era un vecchio signore, no, non tanto vecchio, è morto a, impazzito a 44 anni, quindi non era tanto vecchio, però che... Insomma, certo non era un socialista e Heidegger non non era un socialista, è stato un nazionalsocialista, quindi eh, è sospetto anche lui. Però Heidegger aveva elaborato questa teoria anti come dire, anti -con, del, contro la verità come conformità della proposizione al dato all'inizio del Novecento perché, eh, come Kandinsky che non voleva più dipingere le cose come stavano ma le cose come venivano dall'interno. Cioè, c'è l'oggettivismo contro cui Heidegger sta e contro cui sto anch'io. è l'oggettivismo dell'ordine esistente che per giunta all'epoca era particolarmente pesante perché come la Ford è stata fondata nel 1899, lo stesso come la Fiat, e c'era questo signore Taylor che aveva scritto l'organizzazione scientifica del lavoro che cominciava a essere a applicato esattamente alla Ford e poi so, dopo la Fiat... Cioè, come dire, l'oggettivismo, contro la, la verità per cui lottiamo, è quella che ci fa liberi, non quella che descrive le cose come stanno, fa funzionare meglio le macchine. Certo, le macchine possono essere fatte funzionare meglio a scopo umano, ma se voi le usate poi a Auschwitz siete un po' fregati. Posso fare una domanda provocatoria? Eh, ehm, Provoco? No, solo questo. Eh, però, naturalmente, cedo subito la parola. Si dice che non c'è un solo problema filosofico che sia stato risolto, adesso mi dice la sua opinione su questo, allora mi è venuto il sospetto, non è che l'ermeneutica semplicemente fa un servizio alla filosofia, cioè poiché noi non siamo in grado di risolvere nessun problema, anzi addirittura si teorizza che sia impossibile risolvere un problema filosofico se è ben posto, allora vuol dire che dobbiamo ammettere che non è possibile risolverli perché in realtà possiamo solo dare delle interpretazioni e magari questo va bene in filosofia ma forse nella scienza la cosa va affrontata in modo un po' diverso. Sì, qual è sì. la sua opinione? Io credo che la scienza, come diceva già Kuhn, risolve dei problemi all'interno di un quadro, è come la settimana mistica, cioè risolve il tanto che Kuhn usa il termine puzzle. Allora, e, e, la filosofia non risolve nessun problema perché in realtà i problemi filosofici non hanno nessun possibile eh, verifico o falsifica sperimentale, non so come dire. Eh, per esempio la grande domanda metafisica che è stata formulata in questo senso da Leibniz, perché in generale l'essere piuttosto che il nulla? Ma è una domanda che si fa, dice ma scusi lei mi prende in giro? Cioè è una domanda che certo non ha risposta, quasi, è, è, bisogna, si deve uccidere o no, per esempio? È una domanda che potrebbe essere, a cui si potrebbe rispondere con, con una dimostrazione, cioè ti dimostro e non si deve uccidere perché? non ha nessun senso, oltretutto per esempio se uccidere qualcuno fosse così innaturale e dolittuoso Dio sarebbe il massimo assassino del mondo perché ci poteva benissimo creare i mortali, perché diavolo ha voluto farci morire voglio dire tutto, certo i problemi filosofici non si sono mai risolti eh, sono sta è stato inutile che i filosofi parlassero questo è il punto secondo me no, ma tutto sommato non so neanche se è stato utile in assoluto rispetto a che è stato utile per la democrazia, per esempio, che la, che la filosofia sia nata in Grecia insieme con il dibattito pubblico, cioè, è stato fondamentale. Forse, per esempio, se no la nona sinfonia di Beethoven poteva non esserci, anche bastavano otto, anzi, eh, alcune sono addirittura noiose. e Dice però adesso che c'è non posso più farne a meno, mi dispiace, dice, ma come è da finita la nona? Eh, la filosofia è così, cioè... Ci aiuta a, a vivere, non ci aiuta a risolvere dei problemi concreti. Dice come risolvere... Non lo so, io no, vorrei avere un esempio di problema filosofico che si è risolto. Infatti dicevo, se è ben posto non può essere risolto. Non so se è ben posto, però se è ben posto eh, è una cosa che... Nel mi... senso che altri problemi sono stati assorbiti dalle mm -hmm. scienze di vario genere, una volta erano filosofici, ma poi dopo... Sì, non sono... lo so, è vero? Sì, sì, sono consapevole anche io. Fortunatamente, io anche qui ehm. difendo la pagnotta. Se avessero risolto i problemi filosofici io non sarei più pagato dallo Stato, ormai sono in pensione, però anche la pensione è rilevante, devo dire. <ride> Domande? Domande a nessuno? Domanda? Buonasera. Io, qui. Allora, eh, mi chiedo, quando un postmodernista fa un'asserzione metali metacognitiva metalinguistica e metacomunicativa del Diamo tipo un esempio, ogni asserzione che faccio sulla realtà non è rappresentativa sì. ma è eh, espressiva non sì. rischia di cadere in una autocontradizione come sì, certo. il, parad il paradosso del cretese sì, ah. però guardate che Nietzsche che scrive la famosa frase che mi viene sempre gettata in faccia non ci sono fatti solo interpretazioni aggiunge e anche questa è un'interpretazione. Io non, non sto descrivendo niente quando dico che eh, quando faccio un'asserzione sto dicendo la mia opinione in una certa situazione. Se poi questo vuol dire l'argomento antiscettico è il solito, ma ha mai convinto qualche scettico? Lei conosce uno scettico che si è fatto persuadere dal fatto che dice, se dici che tutto è falso allora dice una verità? non c'è sono quelli, i non scettici che hanno inventato questo argomento, come gli argomenti per l'esistenza di Dio servono a quelli che ci credono già, ma certo davvero è difficile che qualcuno dice adesso ti.. ma neanche Gesù Cristo si è mai sognato di dimostrare l'esistenza di Dio voglio dire, il problema ha, ha ragione, sì c'è un auto, una specie di, di cortocircuito nelle proposizioni, però sapete eh, diciamo la verità Punto. Diciamo il vero, cioè, diciamo qualcosa su cui possiamo essere d'accordo, ma voi vi fidate di più di qualcuno che vi dice adesso ti dico la verità assoluta, o di qualcuno che dice guarda la mia opinione? Sarebbe questa, cosa ne dici? E questa è una scelta pragmatica. Eh, io, se uno viene avanti e mi dice ti porto, ti do, ti do la verità, a meno che sia uno che poi si fa mettere in croce, ma allora è tutto un altro discorso, metto mano alla pistola perché deve essere uno che vuol farmi fare qualcosa che non voglio e eh, quindi non sono... capisco la ragione cioè, io anche all'argomento che figuriamo c'è la mia allieva e amica ma anche una donna di cui bisogna fidare per la sua pericolosa serietà eh, Franca D'Agostini che è una vera filosofa continua a dire sì ma c'è l'autocontradizione l'autocontraddizione performativa non ha mai convinto nessuno proprio la gente se ne fa ampi ritorti baffi e passa al, pragma, al pragmatismo cioè, Cosa, cosa dici? Cosa, cosa preferisci quando facciamo questi discorsi? Eh, C'è una domanda, prego. C'è il microfono? Porto io. È sempre lì sotto la luce l'oratore. Sì, no, no. Porto... Eh, lei si considera eh, allievo di Nietzsche, di Gadamer e di Heidegger? Ma io la classificherei anche fra gli hegeliani. Di... Fra gli hegeliani, ah, Hegel. eh, certo, in no. quanto Hegel negava l'esistenza di una eh, verità oggettiva, in quanto all'interno del concetto, il begriff hegeliano, esistevano eh, una contraddizione che. Uh, si precipitava verso una fa, un Aufhebung, una, una, un assupramento della stessa, dello stesso concetto che contiene al suo interno idee e, e, e forme diverse di verità. Sì, no, io adesso su questo specifico intanto anche a me sembra che la definizione, diciamo la definizione ghiliana di esperienza come fatto dialettico, e cioè l'esperienza è io credo A sbatto la testa in B dico accidenti mi ero dimenticato B prendo atto di B e lo includo in A questo è l'aufebung e questo tutto sommato mi pare che vada bene ma soprattutto io sono hegeliano anche in un altro aspetto della faccenda e cioè sono un hegeliano crociano lo dico qui che siamo in Puglia dove c'è la casa editrice la terza crociano napoletano lo so perché sono convinto che Hegel ha ragione finché non crede di arrivare allo spirito assoluto è una cosa che mi ha insegnato Gadamer bisogna stare con Hegel fino allo spirito oggettivo cioè fino al fatto che la storia umana è una, un processo di eh, realizzazione di trasformazione del mondo nella casa dell'uomo che sarebbe poi anche il marxismo se però poi si pensa che a un certo punto questo processo culmini come, come obiettava Croce a Hegel culmine in un, un punto di autocoscienza assoluta e questo non va, non va più bene però tutto il resto va benissimo l'ermeneutica è una forma di hegelismo annacquato cioè egelismo crocianeggiante se vogliamo non, non, non è tanto scandaloso ma di marxismo moderato io ho senso, il, mio, il mio ultimo libro pubblicato però non in italiano ma in inglese scritto insieme a Santiago Zabale, intitolato Hermenuti Communism, comunismo ermeneutico. Se Stalin avesse letto un po' di pensiero debole non avrebbe sterminato tanta gente, ma questo naturalmente lo dico paradossalmente, però eh, il, punto del, il punto dolente del marxismo dal punto di vista dei regimi politici, c'è cioè la pretesa che la rivoluzione una volta accaduta non permetta più di andare avanti. E questo è il pensiero debole, cioè gli spieghiamo che il comunismo può essere anche ermeneutico, non solo l'assoluta realizzazione della vera, della vera Gattungswesen. Gattungswesen è una bellissima parola tedesca che vuol dire l'essenza generica. E che io conosco, conosco bene perché era il capopagina di uno, del mio vocabolarietto di tedesco. Ogni volta che arrivo oggi leggevo Gattungswesen, mi faceva anche ridere perché sembrava che avesse da fare coi gatti, non, il comunismo non è una realizzazione assoluta della verità umana, è il modo migliore che abbiamo per liberarci di questi grandi figli di buone donne che ci governano adesso, <ride> e basta. Sì, C'è una domanda? Lì, sì. Buonasera, um, io comunque, essendomi documentata, ho, ho trovato, diciamo, che la sua visione per quanto riguarda la religione comprende una sorta di indebolimento della figura di Dio. Una, ma quindi una sorta di indebolimento. Di... indebolimento. Ah, sì. Ma quindi com'è possibile portare avanti una teoria sull'inesistenza delle verità assoluta quando comunque si pensa ad un, un indebolimento della verità di, della per, eh, presenza di Dio che comunque in sé implica delle verità indiscutibili? Ma dunque, mettiamola così, il Dio dei filosofi, come diceva Pascal, non è il Dio di Gesù Cristo. Eh, anche la storia del bosone ha suscitato anche tutto il problema. Il bosone sarebbe Dio. Se dovessimo identificare Dio come la causa materiale di tutto quello che accade, non lo so, sarebbe come dire, ma abbiamo trovato il bosone, facciamo dei templi bosonici, Uh, andiamo alla messa bosonica tutte le domeniche non, Dio è, per esempio se noi diciamo che invece Dio è Dio della Bibbia sì, la Bibbia racconta che in sette giorni eccetera, poi la donna però non vorrete mica prenderla alla lettera eh, quando oggi si parla, per esempio c'è un'antropologia biblica ma prima nel 500, diciamo che c'era una cosmologia biblica che poi si è visto che era una Insomma, una roba che poteva essere corretta. E per me ci dovrebbe essere un'antropologia biblica. E la teologia biblica sarebbe una scienza che ci dice come è fatto Dio. Di nuovo, sotto sotto, dice, Gesù ci ha rivelato Dio. Come se per noi fosse importante sapere come è fatto Dio. Dice, è grosso, triangolare, no? È lì sopra, sotto. E Gesù ci ha rivelato Dio nel senso ci ha rivelato il modo di salvarci amando Dio negli altri volete mica? Quando due di voi sono riuniti io sono in mezzo a loro oppure il tuo prossimo è lì e Dio se no. E qui davvero il problema io capisco che è difficile però eh, sono convinto che il, il, modo, diciamo, che il pensiero debba è l'unica filosofia cristiana disponibile perché se voi credete davvero di, di fare la dimostrazione dell'esistenza di Dio attraverso le cinque vie di San Tommaso eh, andava benissimo per quelli che ci credevano già ma oggi nessuno si convince con le cinque vie di San Tommaso perché c'è tutto un problema di mezzo, delle scienze di come funzionano le scienze, la fisica quantistica al massimo io credo che sono, in questo sono un po' egheliano Dio è la tradizione è, giudaico-cristiano, la tradizione cristiana il Dio della Bibbia il Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento e dice ma allora questo anche qui nuove, qui naturalmente c'è.. però il Nuovo Testamento limita di molto l'Antico Novalis, un grande poeta tedesco, diceva che il era, la Chiesa era molto saggio perché aveva sempre vietato ai suoi fedeli di leggere l'Antico Testamento che forse, ma piove ragazzi e Dio si vede, si vede, ecco, se Dio vuole, no però è insomma... Controvertibile la prova. Che... Gesù ci insegna che il Dio dell'Antico Testamento non è proprio esattamente quel giustiziere terrificante che dovevamo temere. Grazie, grazie a Dio, concluderò così, grazie a Dio sono ateo, siccome sono cristiano, non credo al Dio dei filosofi, al Dio come atto puro, al Dio come necessità, eccetera, eccetera. E forse neanche a Dio che fa piovere, perché volete mica che sia così eh, cattivo da farci venire a pioggia quando parliamo di religione? Non possiamo. Va bene, va bene. Allora, salutiamo tutti, salutiamo il professore, ringraziamo il professore che è venuto e ci ha tenuto questo discorso questa sera. E fuggiamo tutti perché tra un po' la pioggia ci bagnerà. Salve a tutti, buonasera. Grazie a tutti.